Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo ad ascoltare come suonano due pedali WA wow, progettati per la chitarra, ma noi andremo a usarli con il basso. Quindi vedremo come suonano e dopo facciamo qualche considerazione sul singolo pedale.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 ogni ogni singolo pedale e vediamo un pochettino quello che ha di bello e quel che ha di meno bello a meno quello che ho riscontrato io innanzitutto il Moer costa praticamente il doppio del, del donner eh, ha, è, è costruito sicuramente meglio lo si vede è in acciaio molto più pesante diventa molto più piccolo Uh, e poi soprattutto ha, ha, mi sembra, quattro sensori dentro che fanno intervenire il WA nel momento in cui si schiaccia quindi non c'è un click come si fa sul, uh, sul donner, io devo fare questo click qua per attivarlo e un altro click per disattivarlo uh, Cosa che può essere piuttosto scomoda. Certo, eh, tutti i grandi pedali storici UA sono stati fatti così, quindi eh, eh, diciamo che è un pochettino la prassi. Mentre invece i Moher si distacca un pochettino, è più moderna questa cosa. Però, eh, rispetto ad esempio ad altri pedali, io possiedo anche il G-Lab, quello specifico per basso, dove non c'è assolutamente nessun rumore quando si passa eh, al, all'UA, qua devo riscontrare che se il suono arriva io vado a schiacciare, c'è abbastanza rumore. Anche quando stacco il pedale che ritorna al suono del basso, si sente parecchio. Senti? se io tolgo il piede senza fermare così non lo sento ma, ma se io suono che sta ancora andando un pochettino avanti eh, quello lo, lo, lo, lo, sento, lo sento subito certo bisogna farci un po' ad attenzione però eh, bisogna anche dirle queste, queste cose per il resto il Donner fa anche da Uh, volume, quindi quando non è inserito lui è un pedale volume. Quando vado a inserirlo diventa wah e poi ritorna volume. Uh, questa può essere comunque una cosa comoda diciamo che da bassista il pedale volume non, uh, non lo si usa normalmente tantissimo però potrebbe essere una cosa che, che può tornare utile in alcune situazioni uh, a livello di suono, ecco, uh, secondo me vince il Donner perché comunque non taglia le frequenze basse se hai ascoltato bene gli audio avrai notato che Uh, nel Moer le frequenze basse vengono abbastanza tagliate eh, ed è anche più rumoroso quando vado a schiacciare, comunque sento, sento ogni tanto frizzare un pochettino sugli, sugli acuti, mentre sul Donner invece mi rispetta molto il suono del basso, me lo, me lo tiene sotto e nonostante ciò quando schiaccio comunque c'è un buon suono di wah, chiaramente questi sono wah eh, economici quindi non hanno dei filtri o delle possibilità diverse di, di settare la linea del, del, del wa però per quel che costa non parliamo di 50 euro il donner e, e mi sembra 100 più o meno il, il moer. quindi sono pedali soprattutto poi comodi, perché sono piccolissimi. Eh, rispetto ai ua grandi, questo qua è, è quello della G-Lab, cioè se lo mettete vicino ne fa, ne fa 4. non riesco bene a inquadrarlo, però... Uh, quindi sono pedali comodi da, comunque da portarsi in giro e, o da avere in pedaliera se si ha poco spazio. È un compromesso? Sì, sicuramente, sicuramente sì, però comunque devo dire che si comportano bene. Certo, la, il taglio che ha il MOE è probabilmente sulla chitarra... Uh, non fa niente, anzi, magari esalta ancora di più eh, le frequenze della chitarra, mentre su un basso va via un pochettino la, la, la base solida a cui siamo abituati. Mentre invece nel, nel Donner, il pedale rosso, non l'ho riscontrato, anzi, sento sempre un bel suono di basso presente e sopra mi va, mi va a fare il wah. Eh, purtroppo... A, a, ancora, come ultima cosa, devo dire che il donner eh, non ha no, meno, non, non ho visto nelle specifiche il True Bypass, quindi quando è disattivato. Uh, comunque il suono del basso uh, rischia di decadere un pochettino, infatti in un paio di situazioni mi sono trovato uh, che il suono era proprio sceso, mm, ho provato a togliere il contatto, rimettere ed è tornato il suono quello bello del basso che ho di solito. Quindi sul lato affidabilità, chiaramente in un live non, non si riesce a gestire bene questa, questa cosa, quindi mh, bisogna, mh, bisogna farci caso, sperare che non, che non lo faccia. Mentre invece il Moher è dato come true bypass, infatti quando io non lo tocco il suono del basso è esattamente esattamente quello bene eh, fammi sapere qui sotto se ti piacciono prima di tutto gli effetti sul basso a me piace molto il, uh, il soprattutto usato sul, uh, sull'acuto a livello melodico e dimmi quale preferisci dei due e noi ci vediamo poi al prossimo video grazie ancora e ciao a presto